Ciao a tutti, mi chiamo Daniele Notaro e sono molto contento, molto orgoglioso di aver potuto realizzare un'immagine creativa, artistica, per un brand italiano molto importante che è Gaggia Milano, in occasione di un anniversario altrettanto importante di un loro prodotto Icon, Gaggia Classic, che rappresenta l'espresso italiano nel mondo. Appena mi è stata presentata l'idea il progetto ne sono rimasto subito molto entusiasta, un'idea bellissima, molto creativa quella di creare un mettere creare un parallelismo eh, tra l'hombo barista e l'acrobata, questa figura eh, divertente eh, fatta di forza, equilibrio, precisione e quindi è stata una bella sfida mettere insieme eh, questi, questi due personaggi in, eh, quindi trovare eh, la persona giusta che rappresentasse queste due anime. dopo un bel lavoro di squadra di progettazione abbiamo realizzato uno shooting molto divertente è stata una giornata interessante, impegnativa e sono molto contento dell'immagine che abbiamo realizzato molto soddisfatto ringrazio Gaggia per avermi dato questa bellissima opportunità di raccontare questo anniversario importante di Gaggia Classic attraverso le mie immagini.